Mi sembra assolutamente paradossale che si voti a favore di questa delibera quando poi in commissione vengono, si vota no al riportare delle zone di Roma ad agro romano. E c è, c è, rilevo una sorta di contraddizione in questo. E, però comunque sia, siamo qui a, di fronte a una richiesta. Che non può essere eh, portata a termine perché eh, ci sono state già due sentenze del TAR eh, su questo argomento e questo Consiglio di Stato, l'ennesimo tentativo di eh, bloccare una procedura che è più che lecita e deve fare il suo corso. Sì, poi, se il, Tar si, se il Consiglio di Stato si pronuncerà in modo diverso, si vedrà, però. Eh, Attualmente bloccare questa procedura, tra l'altro voluta da Alemanno, eh, mi sembra alquanto rischioso, e soprattutto per chi poi firma questo, questo decreto di, di, di annullamento di questa procedura. Eh, se, se, ci sanno, se potrebbero essere, anzi, sicuramente ci sarebbero delle conseguenze legali molto pesanti, per cui eh, votiamo no a questa richiesta di a questa mozione 658. Grazie.